E affrontiamo quindi oggi questo problemino no? classico, che è un classico rompicapo matematico no? del eh, cosiddetto eh, quadrato magico. Allora, un quadrato magico è eh, per definizione un quadrato di lato n, n per n, che contiene i numeri interi da 1 a n, al, a n quadro all'interno delle proprie caselle senza ripetizioni, quindi ciascun numero deve comparire una sola volta, dobbiamo riempire tutte le caselle, e questo è facile, ma poi eh, devo fare in modo che la somma dei numeri su ciascuna riga e la somma dei numeri su ciascuna colonna e la somma dei numeri che trovo sulla diagonale principale e la somma dei numeri che trovo sulla diagonale laterale, cioè inversa, e quindi sono n più n più 2, somme di n fattori ciascuna n termini ciascuna debbano dare tutto lo stesso risultato nel caso di un quadrato 3 x 3 questo risultato magico il numero magico del quadrato è 15 okay? esistono valori di n per cui c'è una combinazione per cui c'è più di una per cui non c'è nessuna e lo dobbiamo scoprire ok um, in realtà questo è uno dei classici problemi che è stato studiato molto dal punto di vista anche matematico, per cui se andate a cercare in giro trovate già il metodo per costruirlo. No? Esistono degli algoritmi diversi da, da costruttivi che ti dicono, beh, se le cose sono molto diverse per quadrati lato pari e lato dispari, e ci sono già dei metodi che vi dicono dove mettere i numeri. No? Eh, però noi facciamo finta di non saperlo e proviamo a farlo ricostruire ehm, diciamo, dal nostro algoritmo ricorsivo. Hm? Allora, l'unica cosa che non c'è, che non è magica in tutto questo, è il valore della somma. Il valore della somma si calcola facilmente, perché ovviamente la somma di tutti i numeri dentro il quadrato è uguale alla somma dei primi n quadro numeri interi. E se li ho divisi in tre righe, un terzo, un terzo, un terzo. Cioè se ho i numeri da 1 al 9, qual è la somma dei numeri da 1 a 9? 1 più 2 più 3 fino a più 9, fa 45. Diviso su tre righe, 15, 15, 15, visto che le tre somme parziali devono essere uguali, ma la somma totale è comunque la somma di tutti i numeri interi che ci ho messo dentro il quadrato, che sono tutti i numeri da 1 a n4. Per farla breve, eh, la costante magica è, là c'è scritto quanto vale, ehm, che arriva dalla somma dei, dei primi numeri interi quindi la somma di una successione geometrica eh, scusate, eh, aritmetica 1 più 2 più 3 più n che fa n per n più 1 mezzi no? se vi ricordate partiamo da 1 e non partiamo da 0 eh, in realtà poi non è n ma è n quadro perché se chiamiamo n la dimensione del lato la somma, i numeri che ci metto dentro vanno fino a n quadro quindi sarebbe n quadro per n quadro più 1 mezzi e poi divido per n perché lo divido per il numero di righe e ciascuna riga dovrà avere lo stesso valore. Quindi quella formuletta lì no, si ricava a tavolino e ti dice quanto deve essere questo valore. Quindi non è, è facile da trovare. Il problema è trovare la combinazione di numeri che dia effettivamente quel valore lì. Allora come sempre noi proviamo ad, ad approcciarlo dal punto di vista ricorsivo. <ride> proviamo a riempire il quadrato partendo, non so una, un approccio possibile è partire dalla prima casella è un approccio possibile no? io in questo approccio potrei dire eh, ad ogni livello di ricorsione un po' come abbiamo fatto, se vogliamo, per le regine, ho una parte della tabella che è già piena e mi concentro su riempire la casella successiva. Quindi ogni livello di ricorsione si concentra su una casella e si fa una domanda, quale numero devo mettere in questa casella? Tra quelli che non ho ancora messo nelle caselle precedenti, chiaramente. Non devo mettere i duplicati. E poi ricorsivamente chiederò a qualcun altro di riempire le caselle rimanenti. Quindi una, un approccio è, diciamo così, andare in ordine. Prendo una casella e mi chiedo, quindi le caselle le prendo sempre nello stesso ordine, sono fisse, nel, nel, è fisso l'ordine in cui prendo le caselle, è determinato dalla ricorsione stessa. Al primo livello della ricorsione mi concentro sulla prima casella, al secondo livello mi concentro sulla seconda casella, al terzo livello mi concentro sulla terza casella e così via. Ad ogni livello io quindi avrò, so già esattamente quali sono le caselle precedenti che sono riempite, con dei numeri, come abbiamo visto, provvisori, Ci abbiamo provato a metterli, poi andiamo a vedere cosa succede. Però, però non li consideriamo fissi, i numeri precedenti a noi. Abbiamo quindi un certo insieme di numeri che Possiamo, dobbiamo provare, tentare di infilare in questa casella e poi ricorsivamente chiederò di passare alla casella successiva. Questa è un, una possibilità, un possibile approccio. Poi, poi si c'è l'approccio inverso, in cui dico OK, c'è il numero 1, dove lo metto? Quindi, al primo livello della ricorsione, scelgo dove mettere l'1. E posso scegliere 3 e 4 caselle. Al secondo, e lo, lo piazzo. Lo provo a piazzare in tutte le posizioni possibili. Genera tutti i sottoproblemi e ogni sottoproblema sarà adatto dalla posizione dell'1 in un posto diverso. Ricorsione, piazzo il 2. Secondo livello di ricorsione, dove metto il 2? E ovviamente il 2 lo posso mettere in tutte le caselle che sono libere da dall'1 che avevo messo a livello 1 della ricorsione, e quindi proverò in tutte le caselle possibili. Quindi in questo caso, um, a un determinato livello della ricorsione, io avrei la casella, la, il quadrato riempito in modo giordinato, con caselle in ordine, non, non necessariamente in fila, ma con i numeri progressivi da 1 a, a i, al mio livello. Cioè quinto livello ricorsione, se fermassi la ricorsione a un certo punto in cui si trova al quinto livello, so che ho 5 numeri sulla scacchiera e sono i numeri da 1 a 5, esattamente. Ma sono messi nei posti, posti vari. Okay? Mentre invece col primo approccio, quello che avevamo disegnato qua nella, nella slide, eh, io al quinto livello della ricorsione so che ho 5 caselle piene, so che sono sempre le prime 5, ma quali sono i numeri lì dentro? Varia. Quindi sono due se vogliamo, approcci opposti, entrambi giusti, entrambi più o meno della stessa difficoltà, della stessa complessità, analoghi, che vi può venire in mente uno, vi può venire in mente l'altro, poi proseguite, insomma, vanno bene entrambi. Ci tengo a farlo notare perché non sempre c'è una soluzione unica o ovvia, no? ci sono modi, modi diversi di affrontare il problema. Ok, possiamo prendere questo topologico perché forse è un pochino più semplice dal punto di vista della, della ricorsione, delle strutture dati. Allora, se uno riempie riempisse per ordine di casella, la scacchiera, alla prima chiamata ricorsiva. Ovviamente li vado a riempire in ordine, cioè nella prima casella cosa ci metto l'1, nella seconda casella cosa ci metto? Beh, il primo numero che non sia già stato messo, cioè il 2, nella terza e così via. Quindi va, la, si riempirebbe così la prima volta che scendo con la ricorsione. Poi chiaramente tornando indietro risalendo le prova tutte le altre permutazioni possibili. E ovviamente quando arriva al fondo si accorge che non va bene e quindi quando arriva al fondo la ricorsione dice questa non è una soluzione, buttiamola via proviamola un'altra e lasciamo che la procedura ricorsiva ne generi altre fino a quando a un certo punto arriva il caso terminale in cui si calcola, il caso terminale si calcola tutte queste somme e vede se sono valide oppure meno ok? e quindi avremo una procedura che nel caso terminale va a fare queste somme, le confronta e questi totali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, questi 8 totali devono essere tutti uguali a 15. Questo se siamo miopi, va bene, eh? si può fare una ricorsione miope, però potremmo accorgerci che visto che abbiamo riempito la scacchiera in, in questo ordine, beh, già a livello 3 potevamo fermarci. Perché già dopo aver messo i primi tre elementi mi accorgo che la somma di, di quei tre lì non è giusta, non è 15. E quindi non c'è possibilità al mondo di riempire queste sei caselle e io proverei a riempir, sto per provare a riempire queste sei caselle in sei fattoriali modi diversi, perché sono tutti i numeri dal 4 al 9 ricombinati in tutti i modi possibili ma alla fine mi accorgerò sempre che questa somma fa 6, che è sempre lei, e quindi dirò non va bene. Allora in questo caso cosa ho imparato? Ho imparato che se eh, ho messo le prime tre caselle e comincio a fare un po' di somme, posso accorgermi se vale la pena di andare avanti oppure no. Un, due, tre, mi fermo, no? non vado avanti nella ricorsione non faccio ricorsione sulla quarta casella dicendo prova a mettere qualcosa nella quarta perché so già che qualunque cosa tu metta alla fine il caso terminale mi direbbe i conti non tornano allora se riesco già ad anticipare scendendo nella ricorsione se riesco ad anticipare in modo esatto cioè matematicamente esatto eh, il fatto che la, il caso terminale mi dirà non va bene mi posso fermare e debito subito qualche milione di chiamate ricorsive allora lui farà 1, 2, 3 Stop. allora cambiamo il 3 1, 2, 4, no, non va bene 1, 2, 5, no, non va bene addirittura si accorge che con 1, 2 non si riesce mai a arrivare al 15 perché il massimo che posso fare è 1, 2, 9 e quindi allora dovrà la, la prima combinazione che arriva al 15 tenendo l'1 1, 7, 8 tutte le combinazioni precedenti, no, 1, 7, 8 no, 7, 8 fa, fa già 16, eh, vabbè, 1, 6, 9, no, 1, 6, 8, 1, 6, 8 quella è la prima che gli permette di andare avanti e passare alla seconda riga, però vuol dire che abbiamo già spassolato tutta una serie di combinazioni semplicemente solo lavorando sulla prima riga. Abbiamo un 15, quindi possiamo provare a passare alla seconda riga. Poi magari anche lì. No? Quindi cercheremo, visto che ci accorgiamo che, ci accorgeremo facilmente che questo problema è molto piuttosto di quanto non pensiamo dal punto di vista del tempo di esecuzione, le strategie per tagliare, per ottimizzare, no? ci torneranno sicuramente utili. Allora, questa, questa è l'idea. per passare dall'idea all'implementazione all alla fine io mentalmente mi faccio sempre queste domande no? come imposto in generale la ricorsione? cos'è il livello? queste prime due domande sono la stessa domanda allora se riempiamo la casella come abbiamo detto prima che tra l'altro ci permette di fare queste somme parziali no? perché la riempio in ordine la ricorsione l'ho imposto chiedendomi, um, diciamo così, uh, definendo l'ordine di riempimento delle caselle e chiedendomi ogni volta quale numero inserire. Che cosa mi rappresenta il livello? Il, rappresenta, il livello mi rappresenta il numero di caselle già piene e quindi di conseguenza la casella su cui devo lavorare, che deve essere riempita in questo momento. Il livello massimo è n quadro. Cioè io sono sicuro che questa ricorsione, anche una cosa che, un ragionamento che devo fare, è che ci sia un massimo. Eh, sono sicuro, dicevamo la prima volta che abbiamo parlato di ricorsione, che il problema ogni volta deve diventare più piccolo di, in qualche dimensione. Perché altrimenti rischiamo di andare avanti all'infinito. Qui il livello massimo della ricorsione è quando mi sto occupando dell'ultima casella. O anzi, quando mi sono appena occupato dell'ultima casella e non ci sono più a caselle quindi ho n quadro livelli. Se io mi trovo a livello n quadro vuol dire che sono nel caso terminale, vuol dire che la mia matrice è tutta piena e quindi posso decidere. Eventualmente posso aver scoperto no, la soluzione. La soluzione è completa e quindi sarà la matrice completa con tutti i numeri e la chiamo soluzione se le somme quadrano. Altrimenti la soluzione parziale è una matrice in cui appunto le prime celle sono piene e le altre sono vuote. Le ultime due domande sono la parte più algoritmica. L'ultima è la generazione di sottoproblemi. Dato un problema di un certo livello I, come genero tutti i possibili problemi di livello I più 1? Allora, tutti i possibili problemi di livello I più 1 sono mettere nella casella I tutti i numeri interi che non siano ancora stati scelti. Quindi vuol dire che nella prima casella, in alto a sinistra, a livello 0, dovrò provare tutti i 15 numeri. 15, tutti, sì, 3x3, tutti 9 numeri se fossimo nel 3x3. Nella seconda casella hanno solo più 8 liberi. Nella terza casella ne sono più sette libri, perché gli altri sono già stati usati. Quindi la generazione delle soluzioni significa provare a inserire nella prossima casella, quella di cui mi devo occupare al mio livello di ricorsione, tutti i numeri interi che non sono ancora presenti nelle caselle precedenti. E questa è un'informazione che devo sapere. <coughs> cioè devo sapere quali numeri sono già stati messi oppure no. In un modo possibilmente efficiente, cioè non devo andare ogni volta a cercarli all'indietro no? perché se no questa ricorsione perderà diciamo così, il tempo ad andare a cercare i valori di una collezione e questo va bene se io ho già la scacchiera mezza piena nel caso in cui io abbia la scacchiera vuota chiaramente la ricorsione a livello 0 viene avviata con l'insieme di numeri ancora validi ancora possibili pieno la casella il casellario diciamo il quadrato vuoto e si parte dal livello 0 dicendo riempimi la casella numero 0 allora possiamo con questa struttura possiamo iniziare a immaginare, immaginare eh, il codice ciò che manca ancora e che prima di scrivere il codice vorrei un attimo riflettere è la struttura dati o le variabili no, chiave del nostro, della nostra procedura ricorsiva allora, la prima cosa che mi devo chiedere è ma io mi creo un quadrato come lo rappresento? io dovrò avere un quadrato in cui ci sono dei numeri scrivo solo n un certo numero di celle e poi altre celle invece in cui non ci sono ancora questi numeri. Allora, in Java sta roba qua, come mi conviene rappresentarla? È una, un quadrato, adesso n, chiamiamolo X, scusate, n era già il lato uguale, asterisco, qualunque cosa. Cioè, roba che contiene dei numeri di lato n per n. Ho abusato un po'. Il simbolo n. Allora, come lo posso rappresentare in Java una cosa di questo genere? Ma si può rappresentare in tanti modi diversi, no? dipende un po' cosa c'è più comodo. Potrebbe essere una lista di liste, un array list di array list, dove la prima la prima lista conta le righe e la seconda con tale colonne. Potrebbe essere un array, un array di basso livello quello con le parenti di quadre, no? come dato primitivo, che noi abbiamo, non abbiamo mai usato, mai visto in questo corso, preferiamo usare le collection perché sono più furbe, ci permettono diciamo così, di, essere, di avere le operazioni più generalizzate. Potremmo avere una mappa, no? una mappa potrebbe essere riga, colonna, valore, una mappa la cui chiave sia una coppia di interi, riga e colonna, e il cui valore sia un intero, cioè il numero che ci ho messo dentro. Una mappa sarebbe molto utile se io volessi riempire la, ehm, la griglia in modo disordinato, casuale, in cui le posizioni occupate sono sparse in giro. Se no, qua potrebbe essere benissimo, visto che lo sto... Riempiendo in ordine potrei avere una lista che contiene gli elementi della prima riga, l'altra lista che contiene gli elementi della seconda riga e così via. Anche se, Quindi a questo punto il livello della ricorsione diventa il numero di riga e il numero di colonna a cui sto lavorando. Quindi è un livello della ricorsione fatto di due variabili, una riga e una colonna. E quindi ogni volta quando scendo di ricorsione devo incrementare la colonna, ma se la colonna è arrivata a n devo rimettere la colonna a zero e incrementare la riga. No? Che si può fare? Però l'altro modo potrebbe essere quello di dire ma senti, facciamo una bella lista di n quadro elementi? Tanto abbiamo deciso come strategia, ma questa è la conseguenza della decisione che abbiamo preso, Abbiamo deciso come strategia che la matrice la riempiamo per righe. Finita la prima riga e iniziamo la seconda. E quindi questo corrisponderebbe a dire ok io la prima riga è fatta dei primi ele elementi, la seconda riga è fatta dal secondo gruppo di elementi, la terza riga e così via. Li metto tutti in fila in un'unica lista. Allora, avendo un'unica lista, io. Eh, Posso lavorare come con le regine, ho una lista che man mano che scendo nella ricorsione cre eh, acquisisce nuovi elementi, cresce in lunghezza e quando torno indietro la ricorsione lei si accorcia, non ho una struttura bidimensionale in cui devo aggiungere una riga, togliere una riga oppure decidere di avere già tutte le righe pronte ma poi cosa ci metto dentro nelle caselle vuote? Ci metto null, ci metto zero, è una serie di casi particolari quindi trovo più comodo a usare una lista, una struttura lineare in questo caso per andare la scacchiera anche se non è direttamente visibile cioè, perché è più facile da gestire tanto io la riempio dal primo elemento in avanti e questa contiene degli interi ovvio che facendo così mi complico un pelino la vita quando dovrò fare le somme perché mentre nella struttura bidimensionale fare le somme basta fare un ciclo sull'indice di colonna tenendo ferma la riga o viceversa, qui li ho tutti sparsi e quindi per fare la somma della seconda colonna dovrò andare a prendere questo elemento più questo più questo più questo dove si andranno a mettere no, per fare la somma per colonna, la somma per riga significa andare a prendere, vabbè, gli elementi consecutivi questo è più facile e la diagonale anche devo andarli a cercare però credo che nessuno ci spaventi dire che la posizione all'interno di questa lista di una casella data la riga, data la colonna la possiamo tranquillamente calcolare con eh, r per n più c con tutti gli indici ovviamente che partono da 0 no? quindi riga 0, colonna 0 n è la dimensione del quadrato riga 0 colonna 0, posizione 0, riga 2 colonna 4, riga 2 sarebbe la terza riga, 2 per n più 4 e mi dà la posizione all'interno di questa lista in cui ricade quell'elemento, sulla riga 0 vedete che se tolgo il primo pezzo e sono sulla prima riga la posizione all'interno della lista è uguale al numero di colonna, quindi le prime caselle sono le, le colonne della prima riga e poi a seguire, riga uguale 1 vuol dire che sono spostato di n caselle a destra e ho le varie colonne. Quindi con questo piccolo sforzo mentale di pensare a un quadrato ma memorizzarlo come una lista, e questa piccola diciamo così, equazione di, di corrispondenza, dovremmo riuscire a semplificarci parecchio il codice gestendo un indice solo che è la posizione man mano che scendiamo nella ricorsione e da lì puoi ricavare la riga e la colonna mm? ammesso che ci interessi la riga e la colonna se uno dalla posizione vuole ricavare la riga e la colonna la, posizione sarà parte in... la riga è posizione diviso n, parte intera la colonna è posizione diviso n, resto della divisione. Divisione resto di posizione diviso n mi dà, il quoziente e resto mi danno la riga la colonna. <coughs> che è quello che i poveretti fanno i compilatori tutte le volte che li diamo una struttura bidimensionale, loro se la devono mappare nella memoria che è lineare, e fanno questo tipo di, di giochini. Quindi, la nostra soluzione. <coughs> Se vogliamo chiamare i nomi, usare i nomi dell'altra volta, parziale sarà una lista di interi che contiene le prime caselle del mio quadrato e ad ogni livello della ricorsione si occupa della prossima casella libera, quindi cosa ci aggiungo qua in fondo e per sapere cosa aggiungere devo sapere quali sono i numeri che ho ancora disponibili che sono tutti i numeri tra 1 e n quadro, tranne quelli che ho messo nelle posizioni precedenti della, della lista. Questo vuol dire che potremmo semplicemente andare a fare un ciclo da 1 a n quadro e però dovremo a questo punto, se il numero non è contenuto nella lista parziale questa parola non è contenuto, un pochino mi, mi pesa perché eh, parziale.contains è un'operazione che richiede di cercare scandire all'interno di tutta la lista, quindi potrebbe essere poco efficiente, soprattutto fatta decine di milioni di volte, e allora magari converrà portarci dietro una struttura dati più comoda che ci dica esattamente quali numeri sono ancora disponibili e quali no, ad esempio un set, insieme e quindi man mano che posiziono un elemento lo metto nella matrice ma lo tolgo dall'insieme e quando faccio backtracking lo ritolgo dalla matrice e lo rimetto dall'insieme così in ogni momento so quali sono i numeri però su questo ci, ha, diciamo, ci ragioniamo quando siamo direttamente a livello del codice è solo una questione di efficienza quindi si può anche partire con una prima soluzione più stupida e poi Cerchiamo di identificare i punti in cui si può migliorare l'efficienza. È sempre sbagliato pensare troppo presto all'efficienza. Questa sedia non si sposta. Va bene. Allora, passiamo al codice. Se non abbiamo dubbi sull'algoritmo. Eh, quindi nel package lo mettiamo. e chiamiamo quadrato la nostra classe ok dunque ormai abbiamo imparato che alla fine ci saranno due metodi uno pubblico che lancia L'avvio del problema è uno privato, che è quello che effettivamente fa la ricorsione, no? Quindi possiamo avere un metodo pubblico eh, che risolve: crea quadrato magico, che ha come parametro un n, che è il la lato del quadrato. E per ora lo dichiaro void, perché, come abbiamo visto la volta scorsa, estrarre i risultati da una procedura ricorsiva è un pochino complicato quindi per ora lo lasciamo void, non chiediamo di restituire nulla poi lo aggiungeremo dopo prima troviamoli, li stampiamo vediamo di essere sicuri di trovarli poi vediamo come estrarli usando le tecniche che abbiamo visto la volta scorsa e poi c'è una procedura privata anche qua mettiamo la void per il momento ricerca che è quella ricorsiva vera e propria, e cosa riceve? Ovviamente deve, deve ricevere la soluzione parziale, che sarà una lista di interi. Eh, parziale. Deve ricevere il livello a cui si trova. Chiamiamo livello, chiamiamolo posizione, livello mi ricorda meglio il suo ruolo e poi il valore di n sicuramente almeno queste informazioni deve riceverle quindi parziale è una lista che contiene da 0 a n quadro meno 1 elementi, il caso terminale lo, lo ottengo quando Quando il livello è uguale a n quadro. Poi non vuol dire che ho trovato una soluzione, vuol dire che ho riempito la casella, poi devo fare i conti. Livello uguale a n per n vuol dire che la casella è già piena, non vuol, non vuol dire che sto cercando di riempire l'ultima casella. No? Livello uguale a 9 vuol dire che ho già messo 9 numeri, sto per mettere il decimo, chiaramente il decimo non c'è, quindi semplicemente vado a valutare come sono fatti i 9 numeri che ho messo. A livello 8, devo ancora riempire la casella 8, che sarebbe la nona, ovviamente l'ultima della mia matrice 3x3. Allora qua ovviamente avrò semplicemente un if le somme quadrano, allora ho trovato la soluzione. Una soluzione. Altrimenti vai avanti a provarne delle altre. Ok, tutte le somme quadrano, mettiamo così. E questo è facile, è, è codice facile ma antipatico, rognolo ci dà da fare i cicli, le somme, i diagonali, e vabbè. Mettiamo a scriverlo. Non è nulla di concettualmente complicato. Ho, ho la mia matrice e devo fare questa Poi, invece, il caso normale è quando invece devo fare ricorsione. Allora, a questo punto io so che ho la mia lista parziale che contiene già dei numeri e ne contiene quanti? Livello. Livello è la variabile che mi dice, no, è sempre vero che la lunghezza di parziale, parziale.size è uguale numericamente al, al livello. A livello 0 parziale contiene 0 elementi, casella vuota. A livello 3 parziale contiene 3 elementi e io devo, se sono a livello, devo mettere il quarto elemento che si trova, guarda caso, nella posizione 3. Quindi il valore numerico della variabile livello mi dice due cose, quanta lunga è la soluzione parziale, ma anche qual è l'indice della posizione della casella che devo riempire. Contando a partire da zero le due cose coincidono. Okay? Quindi io devo riempire la casella successiva, pescando tra. Allora facciamola stupida senza, fare, senza pensare ancora alle ottimizzazioni. Io ho eh, tanti tentativi, tentativi, riesco a scrivere in italiano, partendo da 1 fino a n quadro, n per n. Provo a mettere provo a mettere un valore nella casella che sarebbe parziale di livello. Okay se non lo posso scrivere così con la parentesi quadra perché quello è un array list quindi devo fare add ma per capirci quella posizione non c'è ancora devo riempire con un tentativo purché questo tentativo sia relativo a un numero nuovo che non ho ancora messo quindi if non è not ten, eh, parziale.contains tentativo allora lo posso aggiungere, mm. mi raccomando note. noto, cioè se li, i numeri già presenti in parziale, 1, 2, 3, 4, quanto è pieno insomma, fino lì, non contengono il numero tentativo, allora ha senso provarlo, se lo contengono già no, non ha senso metterlo perché sarebbe un doppione questa chiamata contense è quella che mi preoccuperà un pochino dal punto di vista delle prestazioni prima facciamolo funzionare, poi lo rendiamo, poi lo ottimizziamo così come il fatto che già qui ho, ho già calcolato due volte n quadro quindi sto calcolando probabilmente 100 milioni di volte n quadro facendo una moltiplicazione magari conviene calcolare una volta sola sono eh, piccole cose la procedura è piccola ma viene chiamata tantissime volte quindi devo cercare di di evitare di fare operazioni inutili ma vabbè ehm, a questo punto qua faccio la ricorsione e fare la ricorsione significa aggiungo il tentativo scendo e poi rimetto le cose a posto Solita tripletta di istruzioni, parziale, add di eh, tentativo, ricorsione, si chiama la funzione ricerca, a cui passo parziale, il secondo argomento era il livello che a questo punto si incrementa di 1 e n che rimane sempre n. E poi dopo aver fatto ricorsione faccio backtracking, cioè ritolgo il tentativo che ho aggiunto a parziale per poterne poi aggiungere uno diverso. tolgo di nuovo l'ultimo elemento di quella lista il cuore tutto qui si somiglia molto a quello delle regine no? questo pezzo qua con la differenza che la condizione per decidere se andare avanti o no qua è più semplice perché semplicemente si chiede se il numero non è ancora stato usato. Mentre nel caso delle regine dovevamo fare un lavoro in più perché dovevamo andare a vedere tutte le altre colonne, tutte le diagonali, eccetera. Cioè lo schema generale è sempre lo stesso. La, la specifica condizione che mi fa continuare, quindi mi, mi insegna come generare la prossima soluzione e come considerare la soluzione finale, chiaramente dipende dal problema è lì in questi punti qua che andiamo a mettere le specificità del problema dimmi e non di? Eh, sì, allora è la stessa cosa nel senso che io, la remove funziona in due modi purtroppo o con un int che è l'indice della posizione da rimuovere oppure con un oggetto che è il valore dell'oggetto da rimuovere perché io so già dove si trova quell'elemento io preferisco dargli l'indice perché almeno me lo toglie andandolo a pescare direttamente. Se io invece gliessi tent Remove Tentativo, che chiaramente è possibile, ehm, dovrebbe cercare dentro la lista dov'è l'elemento per, cioè per poi cancellarlo. Ma è, un è un intero, sì. Oh, no. eh, eh, allora, io quando faccio questo add in realtà sto aggiungendo un oggetto di tipo integer. Eh, su, su, Java qua, su questa cosa qua crea, crea un po' di confusione sarebbe stato meglio che avesse usato due nomi di, di metodi diversi perché se io, se io gli passo un int come dato primitivo lui lo interpreta come indice se gli passo un integer come oggetto lo interpreta come tipo di oggetto da rimuovere e quindi va a fare una ricerca all'interno della lista e poi cancella l'elemento che ha quel valore però io so già dove si trova è inutile che gli faccia fare la ricerca Purtroppo Java ha scelto lo stesso nome di fare un overloading che è particolarmente critico nel momento in cui quella lista contengono interi. Contengono altri tipi di oggetti, non c'è so, confusione. Se contengono interi, col fatto che qui stiamo aggiungendo un int, ma che viene ovviamente trasformato in integer come oggetto in modo automatico invisibile, ok. il caso semplice che è quello intermedio l'abbiamo risolto bisogna lavorare un pochino per gestire il primo livello e l'ultimo livello il primo livello è facile no? perché parto, avvio la ricorsione dalla lista vuota quindi list integer parziale new array list interi questo e a questo punto forse basta semplicemente lanciare la ricerca partendo da questa soluzione parziale livello 0 n è sempre lui Avendo scelto di usare una semplice lista di interi per rappresentare le soluzioni parziali non mi devo costruire una matrice n per n, metterci dentro dei valori, eccetera. Quindi mi sono semplificato abbastanza la vita, altrimenti qua avrei dovuto preparare le strutture dati dentro cui poi la ricorsione va a mettere i valori. Allora, vediamo se, cominciamo a vedere se questo funziona, ovviamente abbiamo tutto tranne che la verifica delle somme, quindi se lo facessi girare così senza la verifica delle somme, quello che stamperei sarebbe probabilmente tutti i possibili immaginabili quadrati di numeri. Giusto? Perché non ho messo nessun vincolo, l'unico vincolo che ho messo è che i numeri non possono essere duplicati. Però vediamo almeno se lo schema funziona, a questo punto poi ci aggiungiamo le condizioni per, per limitarlo questo è tutto lo spazio che potenzialmente può esplorare allora mettiamo un commento qua per il momento e diciamo semplicemente fammi vedere cosa hai trovato al caso terminale e poi gli facciamo una piccola, una piccola classe di test test quadrato suo caro main new eh, quadrato e poi proviamo a fare q. Punto, crea quadrato magico di lato 2 partiamo dal ecco quadrato di lato 2 lo genera così, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, eccetera, eccetera. Ci sono 6 combinazioni che iniziano con 1, 6 combinazioni che iniziano con 2, eccetera. Siamo a 4 fattoriale combinazioni, no? Alla fine stiamo generando tutte le permutazioni possibili dei numeri da 1, a 4. prendo messo nel caso terminale, al posto qua. Quindi costruisce tutto e poi quando ce l'ha pieno mi fa vedere com'è. Su questo dovrei fare il controllo delle somme. Adesso noi dobbiamo immaginarcelo ovviamente 1, 3, 4, 2, con 1, 3 sulla prima riga e 4, 2 sulla seconda riga. Qui eh? la stampata come lista ma in realtà è un quadrato. Allora 1 più 3 è uguale a 4 più 2? No. 1 più 3 fa 4, 4 più 2 fa 6. Quindi questa qua sarebbe una soluzione da scartare. Quindi bisogna capire se ci sono, se ci sono delle soluzioni da, no, da non scartare. Sul 3 x 3 sappiamo che c'è almeno una soluzione perché l'abbiamo vista nelle slide. Sul 2 x 2 non lo sappiamo. Sul 4 x 4 neanche. Boh. Però, però stiamo generando soluzioni possibili. Poi faremo i conti, anzi poi adesso dobbiamo metterci a fare i conti. Eh, proviamo solo a metterci un 3 qua, vediamo cosa succede. Succede che lui lavora, alla fine ce la fa lo stesso, mi ha generato tutte le permutazioni dei numeri da 1 a 9. Tra l'altro se ci facciamo attenzione il numero di combinazioni che lui deve generare, che deve analizzare, cresce come il fattoriale del quadrato del lato, del quadrato di n. Quindi un n al quadrato fattoriale, che è una funzioncina poco simpatica, ecco, al crescere di n. Perché noi siamo passati da... Nel passare da 2 a 3, siamo passati da 4 fattoriale Esiste il fattoriale su questa cosa che qua? Che fa 24 a 9 fattoriale che va subito a 362.000 casi. Ce l'ha fatta, per carità. Se noi andassimo a un quadrato di lato 4, avremo 16 fattoriale che passa subito nella famiglia delle migliaia di miliardi, giusto? Sono 20.922 miliardi di combinazioni. Quindi dobbiamo stare un pochino all'occhio. Guardato da 3 sarà facile da risolvere, quello da 4 non lo sappiamo. Eh? Cioè, guarda cosa vuoi che sia, i computer sono veloci. Eh, ho capito. Se neanche riuscissimo a generare, a provare, non so, un milione di, di combinazioni al secondo, eh, se divido per un milione sta roba qua, fa comunque... 20 milioni di secondi. 20 milioni di secondi sono 5800 ore che sono 242 giorni. Ok? Uno può dire, allora lo ottimizziamo magari, eccetera. Riusciamo a gestirlo. Non voglio invece sapere cosa succede con un lato della 5, non so leggerlo questo numero. No? Le combinazioni possibili con un quadrato di lato 5 sono il 25 fattoriale, ma neanche se avessimo un miliardo di combinazioni al secondo riusciremo a risolverlo prima che l'universo finisca. È tanto bello calcolare gli esponenziali fattoriali quando fai matematica, ma poi quando ci metti dei numeri veri e ci devi fare i conti, non crescono. No, L'esponenziale lo disegniamo tutto bello liscio, lui che cresce tranquillo. Invece no, questo cresce come un muro. Pump. A un certo punto il 3 è istantaneo, il 4 è arduo ma è fattibile. In qualche modo sappiamo che dobbiamo ottimizzare tanto perché non abbiamo 200 giorni da aspettare. Il 5 è forse dobbiamo cambiare approccio. Vabbè, ma sono solo conti pessimistici questi, per carità, però. Dobbiamo essere coscienti che se io provassi a mettere qua un 10 per farlo lo sbruffone, come minimo dovete ridermi dietro. Allora, a questo punto però tagliamo. Tutte le somme quadrano. Come faccio? Allora mi faccio una funzione a parte, che ritorna un booleano che riceve parziale, cioè una lista di integer, che ha la soluzione parziale, eh, riceve, probabilmente gli fa comodo, il valore di n e mi dice se tutte queste somme sono uguali oppure no. Allora, eh, il valore della somma abbiamo detto che lo, lo, lo possiamo conoscere Ok? il valore della somma lo possiamo conoscere perché era n per n al quadrato più 1 il tutto diviso 2 giusto? Andiamo a prenderci la slide dove qualcuno più bravo di noi aveva fatto i conti n per n4 più 1 diviso 2 quindi nel caso di n uguale 3 avrai 3 che moltiplica 9 più 1 10, 30 diviso 2 15 nel caso del quadrato da 4 avrò 4 alla seconda 16 più 1 17 per 4 una qualche cosa diviso 2 34 cioè il doppio di 17 Questa è la somma che, voglio, che, che devo ottenere in tutte le righe, in tutte le colonne, in tutte le diagonali. E allora mettiamoci lì a fare i conti. A questo punto ragiono su righe e colonne. Qui sono obbligato a ragionare su righe e colonne. Quindi verifico somma delle righe. Quindi for riga uguale 0 riga minore di n riga più più qual è la somma degli elementi della prima riga? calcoliamocela anche qua devo ovviamente prendere le varie colonne quindi for int colonna uguale 0 colonna minore di n colonna più più e poi faccio s incrementato di parziale punto get e la posizione cos'è? Abbiamo detto che è riga per colonna più, eh, più colonna, riga per n, scusate, più colonna. non è R ma è riga più colonna ok? allora in queste tre righe io mi faccio la somma di tutti gli elementi della riga data scorrendo le varie colonne ho questo valore S che è la somma di questa riga verifico se è uguale alla somma che deve avvenire. Se no, non è un quadrato magico. Quindi se, se S è diverso da somma, return false. Interrompi tutto ed esci. Perché voi? De ah non ho messo il nome scusate il nome della funzione ehm, verifica quindi qui ho ragionato immaginandomi le righe e le colonne e poi ovviamente quando ho dovuto prendere singolo elemento ho usato la formuletta per linearizzare la struttura dati e andarmi a prendere la posizione giusta all'interno della lista la stessa cosa la posso fare per le colonne giusto? Per la somma delle colonne io dovrò prendere una colonna per volta e quindi scambio il ruolo di riga e colonna per una determinata colonna vado a vedere le sue righe quindi in questo caso ho una colonna fissa, per quella colonna fissa, la terza colonna, vado a prendere tutte le righe e faccio la somma degli elementi di tutte le righe e alla fine della, della, di, aver, di aver preso tutte le righe di quella colonna avrò S che mi contiene la somma di colonna che anche essa deve essere identica alla somma attesa. la formula è sempre la stessa, riga per n più colonne, non si inverte la formula, quello è solamente il layout con cui abbiamo memorizzato i dati, mentre i cicli for si invertono perché li stiamo diciamo così, accorpando le somme in modo diverso. Mancano diagonali, Diagonale principale, e, beh, posso, ovviamente sarà una cosa simile, ma dove righe e colonna sono uguali, quindi prendo ad esempio la versione per righe, anzi metto la s, in, s uguale a 0, qui ho un ciclo solo perché ce n'è solo una diagonale, quindi calcoliamo la somma di questa diagonale eh, facciamo su più uguale parziale.get riga per n più riga perché numero di colonne è uguale al numero di riga no? sulla diagonale principale anzi facciamo in parallelo le due diagonali la colonna principale la cui somma è S1 e secondaria la cui somma la metto in S2 così faccio il ciclo una volta sola S1 e S2 S2 vado a prendere ovviamente l'elemento in una certa riga e la colonna qual è? beh quella simmetrica dall'altra parte Quindi prendo, se sulla prima riga sarà l'ultima colonna, sulla seconda riga sarà la penultima colonna. Quindi sarà il numero dell'ultima colonna meno il numero di riga. Il numero dell'ultima colonna è n-1 meno il numero di riga. Quindi man mano che scendo ho la diagonale principale che si accumula in S1 e la diagonale secondaria che si accumula in S2. Vedete che la diagonale secondaria vado a prendere riga 0, colonna N-1, quando riga vale 0, che è proprio quello in alto a destra. E man mano che scendo, cioè si incrementa riga, si decrementa la colonna. Quando sono al fondo, ultima riga, riga vale N-1 e come numero di colonna avrò N-1 meno il numero di riga che è N-1, quindi fa 0, quindi sono arrivato giusto alla prima colonna. e eh, if S1 diverso da somma or, or si fa con le S2 diverso da somma return false se alla fine di tutto nessuno si è arrabbiato posso dire che è un quadrato magico Queste parti di codice sono l'esatto opposto del codice ricorsivo. Il codice ricorsivo è compatto, poche righe, però tanto ragionamento. Qua è sbrodolato, tante righe stupide, noiose, antipatiche, devo fare la somma, devo fare il ciclo, eccetera. Niente di difficile. noioso da scrivere. Vediamo un po' se funziona. Aspetta, non ho chiamata questa funzione, magari potrebbe essere utile chiamarla. If, abbiamo detto, if tutte le somme quadrano, if verifica di parziale, allora cominciamo a stamparla questa soluzione. Eh, Parziale serve anche n. Mm. Allora, di sicuro mi ha sputato meno soluzioni prima. 3, lato 3 2, 7, 6 2 più 7, 9 più 6, 15 9, 5, 1 9 più 5, 14 più 1, 15 4, 3, 8 4, <coughs> 3, 7, 8, 15 per colonna 2 più 9 più 4 seconda colonna 7 più 5 più 3 terza colonna 6 più 1 più 8 Prima diagonale 2 più 5 più 8, seconda diagonale 6 più 5 più 4. Una cosa su cui probabilmente ci avremmo scommesso è che al centro c'è sempre 5. Al centro del quadrato c'è sempre 5. E non mi stupisce. Che è il valore di mezzo? Queste sono anche qua. Da alcune si potranno ricavare da altre per rotazione, tipo 834 438. La prima e l'ultima soluzione. No? Ogni riga è una soluzione diversa. Eh, dovete vedervela. Da ogni riga, vedervela come un quadratino 3x3. Quella che c'è sulle slide, ce l'abbiamo? Dovremmo se sono tutte 2, 7, 6, è la prima e viene messa come prima perché ovviamente è quella che diciamo lessicograficamente alfa, eh, come ordinamento viene per prima perché parte dai numeri più piccoli il 2 x 2 c'è? se io provo a mettere un 2 dovrebbe essere più facile è talmente più facile che non lo trova in questo caso non ci sono soluzioni 2x2 quindi per quello che io ho cominciato a farvi vedere il 3x3 perché altrimenti ci saremmo depressi di fronte a questa cosa qua abbiamo sbagliato tutto, non funziona niente no, funziona, solo che non ci sono soluzioni non esistono quadrati magici 2x2 Poi abbiamo fatto dei conti che ci lasciano poco sperare, però proviamo a vedere cosa capita col 4. Dimmi. I numeri, i numeri naturali da 1 a n quadro. Qui non puoi scegliere quali numeri sono. Il quadrato 1, 2, 3, 4, devono essere loro. le quale scelgo quali sono i numeri, è, qua, è questo. Proviamo il 4. Eh. A differenza del 2 che ha terminato subito senza darci soluzione, quella 4 sta girando. Non vi so dire se tra mezzo secondo salta fuori il risultato o tra quattro giorni. Sicuramente prima di trovarli tutti ci passa almeno un anno. L'unico modo che abbiamo di cercare di farlo andare avanti è di cercare di semplificargli la vita. Adesso abbiamo una soluzione che Funziona ma non è per nulla intelligente. No? Nel senso che prova tutte le combinazioni alla cieca e gli unici controlli che fa li fa sul caso terminale. Per cui adesso qua sono convinto che sta ancora andando avanti a fare 1, 2, 3, 4 sulla prima riga. Ma di sicuro 1, 2, 3, 4 non è. Perché la somma è troppo poco. È diversa da quello che dovrebbe valere. Allora uno potrebbe, noi potremmo, aiutarlo, beh, in, aiutarlo in due modi. C'è una funzione che viene chiamata all'infinito, che è la funzione ricorsiva. Quindi ogni calcolo che possiamo evitare a questa funzione, sarebbe bene evitarlo. La funzione verifica anche viene chiamata tante volte ma meno Per ogni volta che chiamo la funzione verifica la chiamo magari centinaia di migliaia di volte la funzione ricerca perché la verifica la chiamo solamente quando sono arrivato al massimo livello quindi è bene ottimizzare la funzione verifica va bene ma è molto più importante ottimizzare la funzione ricerca e quindi questa è una prima osservazione cosa fa di operazioni leggermente evitabili questa questo quadrato per cui mi potrebbe venire in mente di mettere, passare anche non solo n ma anche il suo quadrato, calcolare una volta sola ti do già l'n quadro calcolato avrà un impatto praticamente risibile. E, e questa invece contains, che invece costa perché quando comincio ad avere una lista molto lunga e devo cercare dentro l'8 c'è, il 9 c'è, il 10 c'è quando lo so benissimo se c'è o no, cacchio, l'ho appena messo io dentro. Quindi questo si può ottimizzare. Ma l'altro, eh, e questo è un modo, no? Per dire, hai una funzione che impiega, che ne so, due millisecondi a funzionare e se io da due millisecondi riesco a scendere a un millisecondo ho raddoppiato la velocità, quindi ho raddoppiato il numero di soluzioni al secondo che considero. L'ottimizzazione delle operazioni, e delle strutture dati dentro la procedura ricorsiva mi dà un miglioramento proporzionale della velocità di esecuzione no? e del numero di, di, di operazioni, di soluzioni che vengono esplorate nell'unità di tempo. Solo che con un miglioramento proporzionale ci faccio il tè determinato, cioè alla fine acqua calda, acqua sporca perché è vero che non ci mette più 270 giorni, se raddoppio la prestazione di sta roba qua, ce ne metterà 150, 90. Ma sì, ma chi se frega. Dobbiamo trovare un modo di semplificare esponenzialmente, non proporzionalmente solo, l'efficacia di questa funzione. Altrimenti non ce la faremo mai. Allora, il modo qual è? Eh, sì, sicuramente tutto giusto, bisogna limarla, rendere più efficiente, eccetera, soprattutto questo contents qua mi fa male a me proprio per, andare, per come vengono usate le liste. Ma so già che se mi mettessi a aggiungere un set, eccetera, lavoriamo un quarto d'ora, e poi alla fine non risolviamo il problema da L'unica soluzione che abbiamo è ridurre drasticamente il numero di volte che questa funzione viene chiamata. Perché noi abbiamo... Abbiamo detto 200 giorni, che cosa sono questi 200 giorni? Sono, un, abbiamo detto, ah elaboriamo un, no, ipoteticamente un milione di soluzioni al secondo, non ci arriviamo eh, con questo codice, facciamo finta, però abbiamo 270 giorni, il conto che ci è venuto prima, che è uscito dalla moltiplicazione tra un microsecondo, un milionesimo di secondo e... 20 mila miliardi di operazioni da fare. Allora è inutile che giochiamo sul microsecondo, possiamo fare un mezzo, ma i 20 miliardi restano, dobbiamo giocare sui 20 miliardi, se riusciamo ad abbattere il numero di chiamate. Come? Cercando di anticipare il prima possibile se ci stiamo infilando in un ramo secco, in un ramo non produttivo. Come faccio ad accorgermi? Beh, ad esempio, io posso avere dei test intermedi. Ok, questo è il test finale, vero e proprio. Ma io potrei alla fine di ogni riga controllare la somma di quella riga. Quindi, ad esempio, se aggiungo un if qua in mezzo, il livello. Modulo n uguale a 0, posso fare un controllo. Cioè, livello modulo n uguale a 0, vuol dire, beh, o livello uguale a 0, in questo caso non devo fare nulla, beh, escludendo ovviamente il caso in cui sia a livello 0. Non sono a livello 0 che non c'è niente da controllare. Ma sono a un livello che è un multiplo di n, quindi sono a livello 3 sulla matrice da 3, sono a livello 4 sulla matrice da 4. Oppure sulla matrice da 4 sono a livello 4, a livello 8, a livello 12. E poi c'è il livello 16 che sarebbe il livello terminale. L'abbiamo già considerato. Allora io potrei andare a verificare la somma degli elementi della riga che ho appena terminato, solo quella. La prima riga l'ho terminata. Il suo valore è giusto? No, via. Non andiamo avanti. Non, non genero i figli di questa soluzione. Quindi, immaginiamo la matrice 4x4, non genero il primo elemento della seconda riga se io mi sono accorto che la prima riga non funziona. Quindi io potrei fare un if Uh, NOT verifica riga, parziale N, livello diviso N, return. Ti dico, guarda, guardami questa soluzione parziale N, chiaramente vanno insieme, no? Perché mi servono per analizzare la, la soluzione. Il livello diviso n sarebbe il numero di riga, 1, 2, 3. Questa divisione non mi dà problemi perché abbiamo visto appena anche un multiplo di n. E quindi questa procedura mi farà la somma di quella riga lì solo. E mi dirà vero o falso? Verifica riga cos'è? Beh, è una versione semplificata di verifica. Private, Boolean. verifica riga. Ha gli stessi parametri di verifica con in più un parametro che è la riga. Riga non riva. cosa fa? Fa la somma degli elementi di quella riga, quindi non fa nulla di più di quell'altro che fa questo, mi rubo il codice, faccio la somma degli elementi di una certa riga, in questo caso la, il, ho il ciclo for su colonna, la variabile riga per me è una costante perché mi è stata passata come parametro, è quella riga lì che mi interessa. Ovviamente la somma devo averla calcolata anche qua e restituisco se S è uguale a somma. If S uguale a somma ritorna vero, altrimenti ritorna falso. Beh. C'è un pezzettino della verifica che farò poi nel caso terminale, lo faccio già appena ho terminato una riga. Mi serve solo quella riga lì, non mi serve andare a vedere quelle precedenti. Quella che ho appena terminato. Allora vorrà dire che io passerò, lavorerò un po' sulla prima riga. Quando arrivo alla fine della prima riga, se la somma non fa 24, nel caso del 4, eh, bom, passo, non, non scendo la seconda riga. chissà se sta roba funziona proviamolo di nuovo sul 3 per vedere di non aver introdotto gli errori appunto indice 3 ho fatto, ho fatto qualche casino con gli indici mi sa ehm, dove siamo quindi supponiamo che il livello valga 4, questa divisione. Ah no, certo, è meno 1. Ma diciamo di essere su 4x4. No, no? Il numero di riga che devo guardare è la riga. Se sono nella prima casella della riga 1 devo guardare la riga 0 perché lei è completa. Quindi livello vale 4, 4 diviso 4 fa 1, meno 1, 0. Poi quando ho completato la seconda riga sarò nella casella 9, livello vale 9, 9 diviso 4 fa 2, meno 1, 1. Non va, vero? Abbia sbagliato qualcosa. Allora, vediamo cosa abbiamo detto. Siamo un breakpoint qua. Allora, parziale mi ha dato 1 2 3 S vale 6, somma vale 15, quindi mi dice ovviamente no. Poi andiamo avanti, 1 2 4 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, e quindi ne prova tante. Ogni volta ovviamente sarà no, perché S è giusto, no? 1, 4, 5, 3, 8, somma, fa sempre 15, quindi è giusto. Quindi la funzione sembra che lavori correttamente, sulla prima riga almeno. Riga vale 0, no qua? Sì. 1, 9, 6, questa qua fa 15 no? No, ah, già 16. Quindi mi sono perso quella giusta. Come? Eh, lo so, eh, l'ho persa. Vabbè, però questa funzione lavora giusto. Vediamo allora l'errore e andiamo a vederlo sopra. a livello diverso da zero fai questo. Ah beh, certo, scusate. Ehm, ho sbagliato questo else. Perché questa deve essere una condizione che mi dice se ritornare oppure se fare questo. Ok? Quindi questo else dovrebbe essere in contrapposizione a questo if, non a quest'altro if. Perché qua siamo qui quello che stiamo dicendo è se sono su una riga sul livello faccio questo controllo in più, <coughs> ma questo codice qua ci arrivo solo se non sono a fine riga. Quindi praticamente lui alla fine della prima riga non va avanti mai comunque. No, ho sbagliato, ho sbagliato, sbagliato io qua, no? Quindi in realtà sono, le sono gli annidamenti che sono errati. ho un primo es che dice va bene caso terminale altrimenti tutti gli altri casi tutti gli altri casi anziché farli di brutto prima li verifico se per caso sono in questo caso e la verifica fallisce esco Chiusa graffa se non sono uscito, continuo ok? Quindi questo è il codice normale di prima. Semplicemente prima di entrare ad eseguire questo codice, faccio a volte una controllo suicida, se c'è qualcosa che non va. Esco, direttamente senza provare a generare le sottosoluzioni. Ma se invece questo passa, eh, non c'è un else qua in mezzo, ero sbagliato le, le era sbagliato l'ELS che c'era qua. Se la verifica ha buon esito, allora è giusto che vada avanti, altrimenti non andava avanti, quindi non superava la prima riga. Ok. Allora, qui funziona come prima, forse funziona più veloce di prima? Non lo so. Dovrebbe funzionare, guarda. Adesso lui, va avanti, prima di generarle tutte. per un bel po'. Però siamo riusciti a, a sbloccarlo, perché non sta perdendo anni della sua vita a, a riempire le, la seconda, terza, quarta riga di una matrice di cui i primi quattro elementi già falliscono. Eh, siamo qua. Ok? Poi è ovvio che tutto il resto è da ottimizzare, ma gli effetti principali li abbiamo sempre sul <coughs> cercare di bloccare una chiamata ricorsiva quando riusciamo a scoprire che è inutile. Tra l'altro il giochino che abbiamo fatto, se ci pensate, è stato quello di rallentare la procedura ricerca, perché rispetto a prima la singola chiamata ricerca adesso fa un controllo in più chiama questa funzione in più eccetera, fa del lavoro in più, quindi non sarà più di un microsecondo ma 1, qualcosa microsecondi, ma l'esito di questo controllo in più mi può una volta su mille, una volta su cento evitare una chiamata ricorsiva e evitare una chiamata ricorsiva significa evitare quella chiamata e tutte le sue sottostanti, tutti i milioni di chiamate che da lì possono nascere. Soprattutto se ovviamente mi fermo a livelli alti, più in alto mi fermo, più riesco a ottimizzare, a ridurre il numero totale di chiamate. Ok? Vabbè, lasciamo girare tutta la notte, così sappiamo quante sono, se volete. Non siamo ancora pronti a affrontare il caso da 5, ovviamente, eh? ma non ci proviamo.